Il tuo primo lavoro è EURES. Gabriel è portoghese, ha 22 anni ed è in cerca di un impiego. Ha conseguito un diploma, ha maturato qualche esperienza e desidera lavorare in un altro paese dell'UE. In Svezia Ingrid dirige una PMI o piccola e media impresa e sta cercando candidati idonei per un posto vacante nella sua società. Se Gabriel e Ingrid potessero incontrarsi non sarebbe perfetto? Grazie al tuo primo lavoro EURES questo è possibile. Il tuo primo lavoro EURES è un progetto mirato di mobilità professionale creato dalla Commissione europea per aiutare i giovani tra i 18 e i 30 anni a trovare lavoro all'estero indipendentemente da qualifiche, competenze o esperienza, agevolando l'accesso ai posti di lavoro vacanti e per aiutare i datori di lavoro a rendere accessibili le loro aziende a una forza lavoro che potrebbe non essere disponibile a livello locale, regionale o nazionale. Gabriel fa qualche ricerca su internet e si imbatte in Il tuo primo lavoro EURES. Scopre che il servizio per l'impiego che attua il progetto può fornire un sostegno pratico e forse anche finanziario nella ricerca di un posto di lavoro. Ingrid ha difficoltà a trovare il candidato giusto nel suo paese. Ha deciso di contattare il servizio per l'impiego e di usufruire di questo progetto per poter accedere a un bacino più ampio di lavoratori qualificati. Il tuo primo lavoro EURES offre sostegno a chi cerca o vuole cambiare lavoro e ai datori di lavoro in diversi modi, anche trovando il profilo giusto di candidati potenziali per le offerte di lavoro reali in aziende di altri stati membri e fornendo informazioni pratiche e orientamento a entrambe le parti. Il collocamento deve avere una durata minima di sei mesi e rispettare il diritto nazionale del lavoro. Gabriel ha registrato il suo CV e Ingrid la sua offerta di lavoro grazie a un servizio per l'impiego, il tuo primo lavoro EURES. Il servizio ha selezionato Gabriel per un videocolloquio con Ingrid. L'esito del colloquio è positivo e Gabriel ottiene il posto. Deve iniziare a lavorare tra poche settimane. Poiché è stato assunto, il tuo primo lavoro a EURES gli può fornire un sostegno finanziario, ad esempio per le spese di viaggio e di sussistenza. Ingrid a sua volta ha chiesto assistenza finanziaria per avviare un programma di integrazione dei lavoratori, un pacchetto di supporto che comprende attività di formazione e tutoraggio per agevolare l'inserimento sia per Gabriel che per l'impresa. Anche la sua richiesta ha un esito positivo. I vantaggi sono evidenti. Incoraggiando la mobilità lavorativa in Europa, il tuo primo lavoro EURES offre una situazione vantaggiosa sia per i giovani che vogliono fare carriera o cambiare lavoro in un altro paese che per i datori di lavoro che non intendono escludere un ampio bacino di talenti che potrebbero rendere le loro aziende più innovative e competitive. Il tuo primo lavoro EURES. Per assumere e lavorare più facilmente in Europa.